Ringraziamo il consigliere Corsetti per sollevare una problematica che sicuramente non riguarda solamente due piazze della città ma riguarda tutta la città intera. E la, la, la sindaca Raggi e l'assessore Meloni si sono, tra i primi in, interventi che hanno fatto diciamo, come rappresentanti di questa amministrazione hanno subito fa, avviato una ricognizione su tutti i territori dei municipi per identificare eh, quelle aree dove eh, appunto la movida fosse eh, più eh, critica. Hanno fatto questo tramite esposti della polizia locale, a, a, esposti verso la polizia e eh, denunce dei cittadini e facendo un'interlocuzione con tutti i presidenti di municipio. Quindi da questo è derivato poi un'ordinanza un, un che ha identificato i luoghi in cui andava appunto, eh, eh, diciamo ridotto la, la, il consumo di alcolici e gli orari in cui si, si dovevano... Ehm, diciamo gli orari limitati eh, in cui devono esercitare alcuni esercizi in determinate piazze. Questo per dire che ehm, il Movimento 5 Stelle eh, apprezza l'iniziativa, però non si sente di votare un atto unicamente su due piazze non avendo eh, cognizione di causa. Quindi io quello che chiederei al Consigliere Corsetti è di approfondire la tematica magari in commissione estendendola magari ad altre aree della città e eh, con gli elementi, eh, con gli elementi eh, provanti potremo eh, rappresentare meglio insomma, e votare meglio un atto di questo tipo piuttosto che andare eh, a votare una cosa senza elementi di riscontro. Grazie.